Diciamo che i temi, i temi eh, trattati sono tanti, soprattutto quando poi si parla di bilancio, quando siamo in sessione bilancio. E questo insomma è un periodo particolare, lo sappiamo, però tratterò magari i temi relativi a questa fase, sui temi che, insomma, a cui tengo di più e che sono stati anche citati dagli altri consiglieri. In bilancio ovviamente si è soliti parlare un po' di tutto, quindi dove si fanno le somme, anche le sottrazioni a volte, no? e dove ci vorrebbe poi del tempo per riuscire a, a discutere sul tutto, però insomma cerchiamo di... Eh, sì, consigliere Figliomeni, mi, mi scusi ma ovviamente non ho la mailing list già pronta e quindi non sono riuscita. Benissimo, e, quindi eh, riprendendo, insomma siamo in un periodo che lo stesso consigliere Fassina no, ha definito un periodo di bilancio stressato, lo è ovviamente il bilancio nazionale, statale, figuriamoci il bilancio della capitale o comunque dei comuni, siamo un ente locale, quindi comunque abbiamo molto sofferto. Eh, di questa situazione e, beh, ci tengo a precisare che eh, ovviamente non è che faccio parte della comunità scientifica però insomma è, è ormai eh, noto a tutti che questa situazione del covid-19 è stata una situazione che ci ha messo a dura prova, ha messo a dura prova i conti capitolini ha messo a dura prova il paese stesso difatti eh, non c'è da sottovalutare il fatto che è, una, eh, è stato un evento diciamo, chiamiamolo così, straordinario che non solo ha coinvolto noi come nazione ma ha coinvolto tutto il mondo, come vedete quando si parla anche di eh, turismo da rilanciare, centro storico desolato, beh questo eh, dipende appunto dalla, dalla, dal, dal Covid, eh, come sappiamo ci sono eh, stati a cui non è permesso far transitare nel nostro paese in questo momento il turismo, i turisti e quindi eh, viene da sé che una perdita fisiologica c'è, c'è stata e ci sarà e speriamo insomma eh, che non sia troppo dilatata nel tempo. Eh, quindi eh, è, è giusto sottolineare che magari le, pre le previsioni di questa amministrazione che si erano fatte inizio anno, che si stavano sviluppando, sono state cambiate in corsa, quindi... Eh, si è dovuto rimettere mano un po' a mille situazioni lo sappiamo che molti tributi anche lo, soprattutto quelli locali no? ad esempio la Tari sono stati prorogati nel pagamento della prima, della prima, del primo semestre anche al 30 settembre quindi tante di queste cose poi non ne cito altre perché sarebbero, eh, insomma, sarebbe noioso però sappiamo che le entrate erano state messe a dura prova questo per quanto riguarda appunto il lato prettamente contabile. Ehm, il bilancio si è detto che è espressione, si è detto da, insomma, da, dalla, dalla discussione che ho ascoltato dall'inizio alla fine, da ieri, che è espressione di capacità politica. Ora, eh, nessuno qui è perfetto né alla presunzione di dire che eh, tutto è a posto e che sempre lo sarà però insomma ricordiamo che se il bilancio è espressione di capacità politica eh, insomma viene da sé viene servito ad un piatto d'argento no? ricordare quando eh, anni e anni fa non neanche troppo in là eh, una gestione commissariale formata da un debito un po' diciamo monster ha zerato e, diciamo i conti, i debiti di Roma Capitale, che divenne appunto Roma Capitale, ex comune di Roma, e che nonostante ciò un'intera consigliatura riconsegnò alla città 800 milioni di debiti. Quindi ecco, i bilanci sono espressione di capacità politica. E io penso sempre, e penso che come anche ha detto il consigliere Sturni, che condivido la diligenza del buon padre di famiglia, deve essere comunque sempre il monito principale, come nelle buone famiglie ovviamente quando ci, ci si trova in condizioni di crisi economica, finanziaria, si rivedono le spese, si rivedono le entrate, si rivedono le uscite, questo fa un buon padre di famiglia, questo fa un'amministrazione che cerca di essere un buon padre di famiglia. Poi ho sentito diverse cose ovviamente eh, in, questi, in questi due giorni, eh, come quando, insomma ripeto, poi si parla un po' di tutto nel bilancio, quindi i temi spaziano dal rifacimento delle strade, alle metropolitane, alle partecipate, a, a mille aspetti che ovviamente in dieci minuti non si possono trattare, ma neanche in 45. E quando si dice che sono stati fatti 200 metri di asfalto, beh, viene da sé, insomma, io sono di parte, ovviamente, nella mia veste di consigliere, ma mh, devo constatare e, e ho constatazioni anche da parte del, dei cittadini che molte strade eh, non solo non venivano rifatte da un decennio se non di più, ma addirittura eh, viene constatato, e lo dico insomma con malcelata, <ride> malcelata soddisfazione, anche la, la qualità di ciò che viene rifatto, perché è, certo è, è molto. È molto come dire, semplice, è molto più facile no? andare a eh, ricoprire un manto un po' dissestato e, in modo veloce, senza creare traffico. Creare e eh, ristrutturare completamente, per così dire, eh, il manto stradale partendo dal massetto, quindi sollevando completamente quei centimetri eh, rovinati nel sottosuolo eh, e rifacendo un certo spessore di manto stradale fa sì che le strade siano. Eh, non solo più lisce e più eh, percorribili ma anche più durature io sono un automobilista, di questo insomma mi è, un po' me ne dispiaccio ma eh, ho necessità di usare la macchina quindi percorro molte strade mi accorgo di quello che va, quello che non va e anche di quello che è migliorato e, e, e, ed è molto migliorato tant'è che eh, per quanto riguarda ovviamente le strade stiamo dicendo eh, ci sono stati interventi importanti e anche opere insomma, che hanno fatto una facilitazione un depluimento, della, della, della, hanno fatto depluire meglio anche il traffico in alcune zone ora non mi metto a, a, a fare l'elenco però insomma mh, questo è stato un po' no? e questa è la mia risposta ai 200 metri di asfalto poi mh, insomma ripeto i temi sono tantissimi però eh, mi vorrei soffermare su un punto i debiti fuori bilancio quando si parla di lascerete voi di, dei debiti alle future amministrazioni, beh, il lavoro importante che è stato fatto da questa amministrazione io non lo ricordo nelle ultime amministrazioni, eh, non è né un'inezia all'approvazione dei debiti fuori bilancio e il conseguente pagamento, né un intervento, è un intervento di fatto ordinario ma che... Visti i tempi non si può neanche definire ordinario. Parliamo di 300 milioni di debiti fuori bilancio approvati, quindi liquidati, e di 410 di libere passate circa in Commissione bilancio. Non stiamo parlando di piccoli numeri. Eh, parliamo quindi di sentenze passate giudicato, debiti mai pagati da parte dell'amministrazione che hanno comportato a volte anche il fallimento o comunque la crisi economica delle aziende che hanno fornito eh, forniture, servizi all'amministrazione capitolina. Questo è eh, diritto spicciolo quando si eh, fa una prestazione, la controprestazione è il pagamento della prestazione, del prezzo della prestazione. Quindi, eh, insomma, l'amministrazione la, la, capitolina che per prima non dà il buon esempio in questi casi non, è, non sarebbe un'amministrazione virtuosa stessa cosa per quanto riguarda i debiti fuori bilancio relativi alle sentenze nei confronti dei dipendenti capitolini o ex dipendenti capitolini o dirigenti, quel che sia e ehm, guardate, quando si parla di questa amministrazione debito fuori bilancio che deve essere gestito mediante Mediazioni e quant'altro, onde evitare di, di arrivare in appello e di far lievitare gli interessi legali il, diciamo, il capitale, sono anche d'accordo ovviamente, però parliamo anche, e ce l'ho qui sotto mano perché mi arriva oggi stesso eh, alla, alla mia visione, parliamo anche di debiti fuori bilancio che sono diventati debiti fuori bilancio. Ma parliamo di una sentenza per esempio del TAR del 2014, cioè eh, significa che se una sentenza del TAR del 2014, sei anni fa, eh, questo debito fuori bilancio si crea e ha origine ben prima del 2014. Quindi, e parliamo della modica cifra di 760 mila erotti euro, non stiamo parlando di piccole cifre, e eh, non, non starò ovviamente a dire i soggetti, ma eh, trattasi di risarcimento di un danno subito per inadempimento. Da Parte di Roma Capitale su una questione relativa alla realizzazione di opere. Quindi mh, insomma, ricordiamo il bilancio espressione di capacità politica. Detto ciò, e poi eh, insomma non ho molto altro da dire, eh, è evidente eh, che abbiamo visioni diverse tra gruppi politici, quindi versioni diverse. E in realtà poi il provvedimento è in linea con quanto. Eh, insomma, eh, esplicitato da questa amministrazione Covid ovviamente permettendo ehm, che tiene comunque i conti capitolini in equilibrio e, e, e si fa ovviamente ciò che il, la diligenza del buon padre di famiglia richiederebbe e per darvi qualche numero ma l'ha già esposto l'assessore Lemmetti che ringrazio ad esempio per la parte corrente come si è ovviato alla la perdita da Covid diciamo le minori entrate a seguito appunto del Covid sono state di 334 milioni, quindi parliamo anche di una cifra importante. Coperte in parte con trasferimenti dello Stato, coperte poi da maggiori entrate poi per 17 milioni, trasferimenti dello Stato per 228 milioni, eh, coperte anche da minori spese che poi sono, sono occorse e da economie di rinegoziazione di mutui che sono state tutte... Operazioni che hanno comunque favorito, eh, diciamo, il rientro un po' di questo buco che si è creato involontariamente e eh, che ha colpito ovviamente poi tutto il paese, non solo la capitale. E non solo le economie di rinegoziazione dei mutui hanno anche consentito di rifinanziare lo straordinario della polizia locale, che come sapete in questo periodo è chiamata a, eh, ad intervenire spesso anche per la questione del, delle distanze sociali, e anche per l'ufficio condone edilizio, che come sappiamo c'è sempre stato. Eh, insomma rilevato il problema e, e in questo caso appunto si è, si è anche provveduto in, questa, in questo senso. Detto ciò io vorrei anche ricordare, visto che si parla un po' di tutto nel bilancio e poi concludo davvero, vorrei anche ricordare la buona opera di questa amministrazione, perché non è vero, ripeto, Perfetti non, non si è, non lo sarà nessuno, non lo sarà mai, perché questa è una città difficile, troppo grande da gestire con poteri ordinari, siamo d'accordo nei poteri straordinari, un inizio, eh, un avvio di questo lavoro eh, è stato fatto, certo non, non basta, ci vorrà del tempo per arrivare alle, eh, alle condizioni delle altre capitali europee che comunque mh, si giovano già da tempo di questi poteri speciali che gli consentono appunto di legiferare e non regolamentare il che ha una valenza ben diversa, ma vorrei ricordare appunto, che questa amministrazione ha posto in essere anche cose mai poste in essere dalle precedenti amministrazioni parliamo ad esempio del bilancio partecipativo parliamo così a random visto che ci siamo eh, del regolamento sale slot del, del regolamento di polizia urbana della regolamentazione dei bus turistici, le consulte cittadine sulla disabilità le assunzioni è stato fatto un grande lavoro di assunzioni questo non lo potete negare dal 2010 al 2016 abbiamo iniziato a riassumere e poi lo smart working che è stato tanto criticato comunque nelle sue modalità ma il covid è vero che ha molto accelerato eh, il ricorso al lavoro agile ma è anche vero che l'amministrazione è riuscita in qualche modo con la buona volontà e dei dipendenti capitolini e anche dell'assemblea capitolina che si è potuta, ehm, diciamo, ha potuto continuare a lavorare anche per scadenze mh, sulle delibere tramite la videoconferenza e tramite lo smart working dei dipendenti, quindi ripeto: tutto è perfezionabile, tutto è perfettibile. Ma l'amministrazione questo l'ha fatto. E quindi eh, insomma, risultati ci sono: ci sono stati. Eh, e ripeto: la diligenza del buon padre di famiglia per quanto riguarda la contabilità e la salvaguardia degli equilibri di bilancio devono assolutamente trovare comunque spazio e, e necessariamente essere adottati. Grazie ovviamente per, per la possibilità.